Marco, stai passando? Ma se c'è qua? Ma se qui? Che è uscito! Se più che io non come lo stai facendo как Mattia mio! Mattia! ma, Mattia! ma, ma, ma, ma Non così sei. Sì. Con il mio non mi cado. Mi uccido. No dai, come non la roba, dai. Sto. Ti ho già ucciso. Se guarda se mi cado sto stile di pollo, è sinistra. ma te non ho fare da che l'ho fatto guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda Che guarda che Groove <laughs> Peace. <laughs> Thank you お、もう 1回意思で No. No. No. Oh no! no! no! No! No! No! Non No! No! Non No! No! oddio! Oddio, mi No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! Oh, no non l'uomo è del è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 Ma due dua! come lo chiamano? Come lo Oh, <laughs> ok ok questo se un non è un Uh but you know the of all this is. Why? Yeah. Sento. Non so No. No, è un No, no. no. Non mais... c'est pas je parle un peu mort, Done, what?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 Dove l'altro? Vai, lo ammazzo! Adesso ti ammazzo! Adesso ti ammazzo!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 io andò! questo! tolgo Ehahah uma estroca Empa drop どうぞ。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 Grazie non è e no, no. No no no